Altamirano, secretario general del Partido Socialista. Ley una poesía de Nicolás Guillén. Soldado, no sé por qué tú crees que te odio yo cuando somos la misma cosa, tú y yo. come un filo colori che a un certo punto diventa tutto nero e poi tutto bianco nero. Eh, io vengo a Santiago il 7, 8 e 9, 10 e 11 di settembre, questo era il piano. 7 e 8 partecipare al plenum nazionale del mio partito socialista, che terminava nell'estadio Cile con una manifestazione di tutta la militanza di Santiago. Noi abbiamo dormito vestiti, Avevamo in casa due persone che erano nascoste, perché c'erano già persecuzioni. Non si sapeva che il colpo era stato quel giorno lì, ovviamente. No? Avevamo <ride> fatto una manifestazione, noi il 9, il 9 aveva un grande, tremenda, e quindi eravamo andati a casa tardi. E quindi quando ci svegliamo il mattino, nel radio di Santiago dicono che la gente è andata la moneda. Mia madre doveva accompagnare la mia sorella più piccola all'ospedale. Quando lei esce, di fronte a casa mia, eh, c'era una scuola. Il portinaio di quella scu scuola alla sera aveva fatto bisboccia, per cui non aveva fatto la pulizia della scuola. Si era dovuto alzare molto presto la mattina per fare la pulizia. E con il transistor ha sentito che c'era in corso il sollevamento della marina militare a Valparaiso, alle 3-4 del mattino. Con ustedes, se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado, Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército, Toribio Merino Castro. Almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de... No, la televisione aveva la marcia militare. Il proprietario dell'albergo ci ha detto pare che c'è un corpo di Stato, ha detto che le forze armate richiedono al presidente che, che rinuncia su, su cargo. Cazzo. Ci affacciamo alle finestre e vediamo soldati dappertutto già. Saranno state le 8 del mattino. Non abbiamo fatto neanche quella Sione, ci siamo lanciati giù. Abbiamo cercato di arrivare alla sede del Comitato Centrale del Partito Socialista. Avanzavamo ma sentivamo delle, delle palottole che suonavano da tutte le parti. No, spari così anche a, a caso, penso. Mm -hmm. ta ta ta ta, poi si fermava. E noi in quei momenti ci mettevamo dietro le porte, così. A un certo punto c'era un blocco e c'erano dei carabinieri. Vedendo questo noi siamo tornati indietro. Che diciamo? Stiamo andando al Comitato Centrale del Partito Socialista. Non ci è sembrato il caso e siamo tornati indietro. Eravamo quattro. Io fra tutte le cose che facevo, io a scuola, eh, eh, aiutavo l'insegnante insegnante di educazione e fisica a fare le lezioni. Stavo cambiando quando avevo un binello mi dicevo, guarda che c'è un movimento militare, è arrivata una telefonata dal Ministero dell'Educazione che dobbiamo chiudere tutte. Allora lui, un po', un po ancora eh, sulla Lega Andante, vede che mia madre esce dalla casa e si avvicina a mia madre e le dice: Senta, signora Carmen, le dica a Sergio di andarsene via di casa perché è in corso il colpo di Stato. Mia madre eh, lo ringrazia, torna a casa, mi sveglia e mi dice: Senti, guarda che c'è questa cosa. Da da da da tentativo colpo di stato, accendiamo noi anche il transistor e naturalmente era così perché c'erano le marce militari che andavano in tutte le stazioni radio e ogni tanto veniva fuori la voce della catena nazionale un, un qualcuno che dicevano quello che bisognava fare o quello che non bisognava fare. E Abbiamo trovato un gruppetto che era fermo in un angolo a sentire una radiolina e lì abbiamo sentito discorso degli enti che diceva che si erano ammutinati questi qua, e adesso no, è preciso, non mi ricordo. E insomma, passa il tempo, noi siamo smarriti, erano spaventati. Penso un po' ognuno per conto suo, perché non comunicavamo neanche molto, non, non ci chiedevamo neanche che cazzo facciamo, cosa facciamo. No. no. Però vedevamo che tutta la gente cercava di salire su qualunque mezzo, treno, una bicicletta, salivano anche sui pedalini delle macchine, sugli auto tutti appesi alla porta. Dopo un po' sentiamo i rumori di, degli aerei, eh, di, di Hawker Hunter, inglesi. Passano e fanno cadere queste bombe sopra il palazzo. De... Noi siamo a un pene sotto 800 metri. Il golpe c'è stata la lungimiranza di Salvador Allende che nel suo ultimo discorso diceva tornate a casa andate a casa se tu leggi con, con attenzione il discorso di gente, il suo messaggio alla gente o a quelli che in qualche modo volevano resistere era, lui sapeva già che era persa in partenza, pertanto eh, evitiamo caneficini dando la forza ma non la ragione No, sí, la última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes otros hombres este momento que y amargo donde la traición se el centro ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase Don Belli para construir ¿no? Quando il giorno prima la marina occupa tutta la città, praticamente tutta la regione di Portalesoli, il comandante in capo de, della polizia civile è quello che chiama gente alle sette del mattino. Lo chiama a casa sua, la gente non abitava la moneta, abitava fuori dalla moneta, abitava casa sua in un quartiere di Santiago. Lo chiama e gli dice: il Presidente, la marina militare ha occupato la città. E per quello che la gente con le sue guardie del corpo, anche il ministro, anche le due figlie, eh, si dirige alla moneta perché sennò no, eh, sarebbe stata un'altra fine, probabilmente no? lo becchiano a casa sua, eh, non sarebbe successo il bombardamento della moneta. Io me ne vado via di casa, mi alzo e sveglio a Guillermo a Puente e gli dico: Senti, alzati, e vattene via perché c'è un tentativo di colpo di Stato. Lui mi risponde e dice cazzo ancora con questa storia perché tentativi cioè voce dei tentativi di colpo di stato c'erano stati tantissimi e tutte le volte eh, che succedeva questo noi mettevamo in allerta eh, l'organizzazione per chi doveva trovarsi la casa di sicurezza andarsi alla casa di sicurezza e il suo gruppo riunire il suo gruppo e lui dice no lasciami dormire se gira dall'altra parte continuano continua dalla Come dire, la prima visione che ho io di questo 11 settembre questa fila di ragazzi, che, uomini e donne, che escono da questo posto e camminano verso la via principale e io ho un compagno di scuola, di, di, di classe, che era di destra e eh, in questa fila che facevamo uscendo dal, dal liceo, questo qua, mi guarda e mi dice: Moro, bueno, se ci troviamo da qualche parte, io non ti ammazzerò, non ti preoccupare. Io l'ho guardato e l'ho detto: Io sì. Hanno decretato il coprifuoco totale. Alle 3 del pomeriggio, non bisognava che ci fosse nessuno per strada, perché sarebbe stato passato per le armi, x fatto. Decidiamo di tornare al nostro albergo. Ci guardiamo tutti, tutte le persone che stavano lì, perché la gente non si chiude nella sua camera. Molta gente stiamo lì, seduti, e tutti si guardano gli uni con gli altri, come studiando se questo sarà la sinistra, questo sarà la destra, questo è d'accordo, questo non è d'accordo. Al giorno seguente siamo chiusi perché copri il, copri il fuoco totale, rimaniamo nell'albergo. La sera siamo a cena, stavamo tutti lì a cercare di mangiare qualcosa. ma. Senza capire se lo volevamo e a un certo punto ta, ta, ta, colpe la porta, entra un ufficiale con una quarantina di soldati e chiede eh, «Siete tutti qua nella sala del pranzo?» cioè, non lo sappiamo», le, le dice il tipo, «Non, non lo so non sa le dice il padrone. Allora dice a due soldati «Cercate nelle stanze quelli che…» ci sono ma portali qua tutti al corridoio con le mani in alto contro la parete e dice questa notte da questo edificio hanno sparato contro i soldati della patria quindi in questo palazzo ci sono delle armi le dobbiamo trovare e cominciano a, a mangiare a tutti no? perché troviamo tutti con e a un certo punto dicono oh, eh, chi sono quelli della Camera 405? Cioè sono io, io e il mio compagno Presidente del, del sindacato Taxiste Democratici. Sono andato poi immediatamente al Comitato Centrale giunto Comunista per vedere cosa potevamo fare e cosa dovevamo fare. Tutti capivano poco quello che stava succedendo. la unica cosa è che avevamo chiaro che documenti e tutto quello che poteva essere pericoloso e c'erano qualche arma. Cosa piccola, pistole, penso, un fucile, niente per fare resistenza, niente per fare niente, chiaramente l'idea era tirarle fuori da lì. E... Il questore della città, della polizia civile, eh, lo prendono e, e, come prigioniero, lo torturano e poi lo portano a Santiago lo fanno per tre o quattro mesi fare i mestieri più degradanti pulire i scesi pulire per terra con la lingua ci hanno raccontato tutto, tutte le angherie che hanno fatto dopo lo riportano indietro al paradiso eh, e chiamano la famiglia dicendo che si è suicidato e ovviamente lo avevano ucciso gli era messo un lampadario come se fosse suicidato no? io vado via di casa e vado alla casa che io Avevo già come casa di sicurezza e me ne arcondo lì. E sto in quella casa tre giorni, tre giorni, e alla fine io rimango quasi tutto il resto del mese di settembre a San Carlo. E esco di San Carlo il 10 ottobre. Esco travestito di donna, alle tre del pomeriggio, in macchina. E se decide, non so chi, ma si decide che. In quattro, in una FIA 600, prendiamo questo materiale medico, tra e lo portiamo fuori. Io lo sapevo dove, però lo portiamo fuori con queste quattro persone, di cui una donna, una ragazza, che aveva avuto più di 18 anni perché guidava la macchina. Partiamo verso sud dalla città. Vedevamo ogni tanto questi militari, le truppe che c'erano e avevano una faccia di colore gialla, bianca. La prima domanda che ho fatto è ma quali sono gli amici? E uno, è più grande, più ottimo, che ha mi ha detto, non mi sai qua amici non ce ne sono. Siamo noi. Venite qua. Cazzo. Cioè, un soldato mi ha spinto con, il con la culata del fucile. Ho avuto come un anno un dolorino lì. Ecco, contro il muro di noi, no? Che cosa facevate qui? Perché se quel documento lì di sindacato taxisti, mio amico, avevano distrutto tutto, lui non ha distrutto questo foglio del sindacato taxisti, democratici. Cioè, questo qua non le veniva fuori le parole, questo mio compagno, non le venivano fuori le parole. Allora le dico io guardi, lui è il presidente del sindacato dei taxisti e lo hanno mandato a chiamare perché dicevano che le avrebbero dato dei taxi al suo sindacato e chi lei legato il governo che aveva, il governo, le dico io E stanno andando creyendo credendo, questo comunista, è una cosa così e io, tu che sei? io sono studiante, io sono studente, sono vicino suo e visto che lui veniva a Santiago, io ho detto, ti accompagno, che io non conosco Santiago, ti accompagno. In oh, questa discussione stavamo, quando là si crea un tumulto, un casino eh? e l'ufficiale aveva trovato otto ragazzi, che erano del sindacato della linea bianca di Concepción che erano venuti a Santiago, perché c'era era il corso, il congresso dei, dei lavoratori del sindacato dei lavoratori della Linea Blanca. E questo soldato si sente, io sento il andiamo da qua noi, dice ah finalmente trovo qualche comunista. E allora chiama al soldato che sta puntando a noi e questo si spinge con, eh, con il calcio del fucile verso la nostra stanza e chiude la porta e se ne va di là. E comincia l'interrogatorio con questi poveri ragazzi là, ragazzi, uomini. Oh. Questo se ne va con quelli otto ragazzi. Quando abbiamo visto la camera, noi non ti dico, cioè, da, da, da, da, ti tremava tutto perché, come si chiama, i cucini tagliati. Il materasso, uno dei materassi, tagliati. La porta del, una delle porte del, dell'armadio era caduta. Con un era caduta, non mica erano. La uh, delicatezza questi per aprire le cose, non È tutto, tutto per terra, le mutande, le cose, le, le, le due o tre camicie che avevano per cambiarsi nel viaggio, tutto buttato per terra. E, e noi così, tremante, chif, chif, no? finché non abbiamo sentito che il tipo ha dato l'ordine, ah, andiamo e si portano via questi otto ragazzi. La parte più seria del tentativo che abbiamo fatto nella regione, un gruppo operativo nostro ruba un autobus. Caricano questo autobus con una certa quantità di compagni e con una certa quantità di armi e partono verso la montagna. Loro rubano l'autobus però non rapiscono i padroni. La padrona chiama il carabinieri, e dice Sono venuti qui, mi hanno rubato l'autobus». Allora i carabinieri, ha subito pensato per andare in montagna per andare in campagna. Allora che cosa hanno fatto? Si sono organizzati e quando a un certo momento a, una, a un 40 km di Cigian verso la cordigliera delle Andi hanno fatto un'imboscata, quando l'auto è passata lo hanno crivilato, sono morti tre compagni, gli altri 15 non so quanti sono riusciti a scappare, a sparpagliarsi per la zona e decidono di tornare in città. Alcuni le prendono quando stanno scendendo dalla montagna. Ora arriviamo a un certo punto di fronte a una caserma dove dovevamo passare per andare verso il sud e ci fermano la trubile, le militari. È chiaro, la, la prima cosa che ho pensato è che si trovano le armi o si mettono dentro e si fucilano. Tutta questa cosa che vi sto raccontando, vissuta sicuramente con grande paura, ma con molta tranquillità, molta consapevolezza di quello che stava succedendo, senza sapere quello che sarebbe successo dopo. Eh, cominciano a, a toccarsi dappertutto, a vedere se avevamo delle armi nel corpo, e cominciano a toccare un po' troppo la ragazza, che era una ragazza abbastanza carina. Si creano documenti, lei tutti i nostri documenti, la carta d'identità, nel pacco che lei, lei aveva consegnato con i suoi documenti, oltre alla carta d'identità, c'aveva una tessera del Lion Club di Arika. E questo il soldato gli dice, ma perché ha questa cosa del Lion che è di Arika? E la ragazza le dice, perché io sono di Arika e mio padre è il presidente del Lions. Ah, perché anche noi siamo la ricca, dice il militare. E, e questo a un certo punto quando la ragazza dice questo, dice va bene, allora andate. Si, si, si è salvato questa cosa qua, nel senso che proprio la, come si dice non era ancora scritto, che doveva essere in un altro momento.